no no manco il tempo no ma cioè, io sono anziano in modo di dire eh, ok stanno da... notificando che siamo Luisa partecipa vediamo un attimo intanto qua abbiamo risolto ora siamo un attimino che eh, proviamo a... a andare modifica pubblico adesso ci vedranno tutti da adesso. Buonasera, benvenuti su Facebook. Siamo live. Ah, siamo live su Facebook adesso? Sì, adesso siamo live su Facebook. Bene. Siamo riusciti. Bene. Siamo live anche su TikTok. Che però io non vedo. Eh, però eh, che tu però non vedi. Adesso risolviamo. Eh, cercheremo con la, con la regia di risolvere anche questo piccolo intoppo. Eh, in ogni caso buonasera a tutti Beppe buonasera come ciao stai? Vale. ciao buonasera a tutti ciao, buon ciao. San Valentino anche se ah, non siamo è innamorati vero, è vero è vero è sì, vero sì. è tutto eh. il giorno che ci penso guarda io devo dirlo oh. eh, sì, sì. ho fatto un sacco di regale a mia moglie poi mio figlio ha preso fiori per la fidanzata una cosa non finisce più cosa sarà so. oggi c'è il tema del eh, fiori sì fiori no fiori da insomma Ma che tipo di fiore Esatto, che tipo di fiore, però vabbè, dai. Intanto oggi questa bella novità che siamo sia su Facebook sia su TikTok, non riusciamo ad andare su YouTube, ma non sappiamo il perché, ma pazienza. Eh, tu sei riuscito un attimino ad entrare? No, in live? Io sono aspetta, sono... Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Alessandro è live. Bravo, ah, vai, clicca. È eh, eh, Vedo pure, partecipa user eh, ah, eh. Eh, vi, tu vediamo una partecipa alla live e la metti muta magari così aspetta che vado qua come faccio a partecipare scusa sai che io sono uh, intanto dovresti essere io ti vedo ci sono sei persone collegate vedo uh, sì le persone stanno arrivando però in ogni caso io non vedo te che ti sei collegato uh, però va bene dai non possiamo perdere troppo tempo eh, abbiamo un ospite che ci sta aspettando che è in sala d'attesa questa sera lo, lo presento io che magari certo. già lo conosco eh, lui è il dottor Fabbri, eh, Alberto Fabbri, il fondatore di un'azienda molto importante in Italia ma anche in altri, se non vado errato, dieci paesi in tutto il mondo, anche in Russia, eh, è presente nei, nelle migliori spa, quindi ti racconto questa piccola storiellina di questo brand che io conosco, conosco bene e che soprattutto è un orgoglio italiano made in Italy, assolutamente. Lui da 40 anni lavora nell'ambito proprio della cosmesi, quindi in questi 40 anni ha utilizzato un modo per poter parlare ai suoi clienti e se è durato 40 anni vuol dire che comunque Beh, ce la fa. Al fatto suo, certo. Magari stasera ci potrà raccontare qualcosa eh, che magari noi non sappiamo oppure qualcosa che ci può anche aiutare a far passare quel messaggio che è il parlare in pubblico, parlo... io parlo sempre italiano Beppe, eh, sì, sì, no, no, no, no. Speaking, eh, diciamo è molto importante anche per eh, non solo per andare al lavoro, per lavorare qualunque sia il lavoro ma anche per eh, una questione di vita eh, certo. E questo ce lo insegni tu, che sei appunto un San regista, o un attore di teatro. Prego? San, Valent San Valentino se lo insegna, ad esempio. No? San... Sembra una cosa banale, però le parole giuste trova in base sai, a usare da usare in, questo, in, questa, in questa giornata particolare. Insomma, non è così facile no? trovare le parole giuste, quelle che possono far piacere sapere a chi, a chi, con chi stai parlando, a chi ti rivolge. Certamente, ovvio, ovvio. Ecco Eccolo lo ha messo con un click. Dottor Fabri, buonasera. <ride> Buonasera a tutti, buonasera. Salve, salve, buonasera, buonasera a voi. Dottore, eh, volevo un attimino che magari se lei si presentasse con, uh, non so uh, chi è, cosa fa volentieri. Eh, sono Alberto Fabbri, sono il titolare appunto della Fabbri Cosmetica. Eh, ci occupiamo per quanto riguarda il mercato nazionale estero di estetica, cioè lavoriamo principalmente con estetiste, eh, medici estetici, Spa eh, in Italia, ripeto, una buona parte dell'estero e soprattutto mh, siamo specializzati nella cosmetica marina. Quindi ogni nostra formula, ogni nostra ricetta ha una base marina importante. E di questo nel, nel, nel mondo, consentitemi il parolone, eh, siamo solo 4 o 5 ecco, di fronte a una cosmetica molto generalizzata, molto diciamo, standard. Crediamo nel marino, ecco, il marino è un mondo parti molto particolare: nel senso che tutti gli esseri marini, eh, avendo poco ossigeno e poca luce, si sono specializzati nei, nei milioni di anni, e sono diventati molto più performanti. Rispetto al terrestre, quindi eh, la medicina, l'alimentazione, la cosmetica, eh, guarda nel marino perché ha delle fonti eh, fondamentali di energia e di capacità molto più di quello che era il terrestre, dove eh, purtroppo sprechiamo tante cose, come sappiamo, e quindi ci permettiamo di sprecare ossigeno, luce e tante altre cose belle del nostro pianeta. Tra l'altro anche noi, no? Preveniamo da lì, no? Preveniamo dal mare. Poi, quando Vienna... siamo dalla pancia della mamma, siamo immersi nell'acqua, in un liquido. Quindi... Bravissimo, c'è un parallelismo fra il, proprio il plasma marino e la densità dell'acqua del mare. Eh, noi abbiamo un prodotto che è proprio acqua marina tolta la parte grossolana, il cloruro, quindi proprio eh, oligoelementi marini, quindi acqua marina geofilizzata, dove un cucchiaio da pasto equivale a 25 metri cubi di oceano. Ah. noi diciamo sempre ragazzi noi non vendiamo cosmetici ma portiamo l'oceano ai, ai nostri clienti ecco, cerchiamo di dare questo tipo di immagini beh è bella anche già come, come idea no? come pensiero fa già bene quello non solo alla nostra estetica dal punto di vista fisico ma anche alla nostra mente pensare di, di poter eh, immergersi cioè, poi nel, nel mare no? è bellissima questa cosa veramente cioè, bella c'è dietro un discorso molto se posso personale se non annoio cioè no eh, no anzi nel mio piccolo ho avuto un passato sportivo, la mia famiglia è una famiglia di ciclisti, quindi abbiamo un, ge, un gene malato, perché se non sei malato non puoi correre in bicicletta, no? <ride> è una cosa terribile. E quindi mi insegnarono tanti anni fa che troverai sempre qualcuno più forte di te, più grosso di te, più alto di te e lo devi cercare di battere con altre cose che non sono il fisico. Ecco, dopo tanti anni ho trovato questo nel mio lavoro, la cosa mi ha fatto molto piacere, quindi mi sono messo a capofitto in questo e ho cercato appunto di, di, di ricollegare una, una storia sportiva a quello che è poi è diventato il mio lavoro. Beh, spesso lo sport è la metafora della vita, no? È vero. A me per tanto. È tantissimo, è vero. Al di, fa, del, al di là del vincere o del perdere, a parte che bisogna imparare prima a perdere che a vincere, però è un bel modo eh, per formare anche un giovane, no? Sentivo ultimamente un video di un ragazzo che, siccome mio figlio vuole fare finanza alla Bocconi, che è particolarmente difficile, c'era un ragazzo che diceva, devo studiare molto, la cosa che mi serve è la palestra. No? Perché, perché mi fa bene anche, diceva sto ragazzo, fa bene anche alla mente. Però mi io mi scuso, magari è un po' tergiversato perché sono discorsi che a me piacciono molto e mi appassionano. Quindi mi scuso se magari siamo usciti dall'argomento No, principale. no, è, da parte mia è fondamentale. Cioè il saper perdere oggi secondo me non si sa perdere. Siamo tutti vincenti e vero. non perdenti, invece impari quando perdi, non quando vinci, quindi Bello. sapere Bello. perdere è fondamentale e soprattutto il rispetto dell'avversario perché c'era un mio vecchio insegnante di, di, di psicologia che diceva l'arte di crearsi un nemico, quindi Bello. anche se non ce l'hai è bene che ti crei un nemico perché il nemico nel senso buono del termine è energia pura, quindi ti serve a crescere, a migliorarti, andare avanti e questo è fondamentale, avere degli ottimi competitors è fondamentale per migliorare. Ecco. Anche a rispettare chi non la pensa come te o chi non è dalla tua stessa parte, insomma, è importantissimo, è una cosa che ormai siamo disabituati a fare perché spesso ci dicono eh, gli altri eh, come dobbiamo pensarla, no? ma una persona diversa da te o che magari è contro di te anche, non vuol dire che abbia idee del tutto sbagliate, perlomeno devi... Devi, devi provare a capirlo, eh, magari puoi non condividere, ma fare questo sforzo è importantissimo, io sono d'accordissimo su questo e secondo me è molto educativo. Mm, scusate signori, scusami, scusate, ti interrompo, volevo dire agli amici di TikTok che nei prossimi 30 minuti possiamo ospitare gente dentro la live, ma in questo momento io siamo non riesco a entrare. Sì, ma dopo lo, lo vediamo insieme, ma qualcuno ha chiesto di entrare, in questo momento non possiamo. Eh, abbiamo il nostro ospite, quindi dobbiamo un attimo aspettare i tempi. Eh, detto ciò, comunque ho trovato molto interessante anche il discorso tuo, Beppe, mh, del, di tuo figlio, che secondo me non è tergiversare, ma è un po' quello che sempre il tema del parlare, del poter parlare, perché anche un papà parla al pubblico, la sua famiglia e il pubblico. Certo. Quindi, Prima di iniziare a fare la prima domanda al dottor Fabri, che io comunque è una persona che ammiro moltissimo per, per tanti aspetti, è eh, mm. appunto quella cosa che ci siamo detti prima, eh, che vi ho, ho chiesto al dottore se la poteva dire eh, proprio a parole sue del public speaking, no, parlare in pubblico, pa parlavamo di, di, di pubblico e parlavamo di, di, di teatro, che è una, una forma dell'arte che ci ci distingue da, da, da, da, da tutti gli altri. Quindi mh, nel, nel mio piccolo ho sempre cercato, mi è sempre piaciuto, ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti, soprattutto da piccolino, eh, che usavano prima i burattini e poi le recite eh, per eh. fare crescere i ragazzi. Eh, in modo tale che i ragazzi, infatti, un sogno che ho visto che era comune, vi piaceva anche a voi, è quello di, se si potesse... Insegnare proprio la recitazione in tutte le scuole sarebbe una cosa meravigliosa per i ragazzi perché prima avrebbero quell'autostima che spesso si perde quando gli altri cercano di fartela perdere. Davvero. E poi un, una autoironia fondamentale per non prendersi troppo sul serio, e, e soprattutto adesso è di moda una parola che forse diventerò antipatica: c'è cioè questo bullismo. Il bullismo c'è sempre stato, il bullismo non è nato adesso. Forse adesso c'è una forma diversa, una forma che può diventare più manifesta grazie alle tecnologie o purtroppo grazie alle tecnologie. Però se impari a rispettarti e a rispettare, se sei autironico, eh, molte cose ti scivolano via e, e, e fai più male a chi ti prende in giro se gli ridi sul viso in un certo modo più che se gli dai un pugno sul naso. Ecco. Eh, dà molto più efficace l'ironia. E quindi sarebbe bello ecco, che chi si occupa di recitazione, di, di, di, di, di insegnare questo fantastico, questa fantastica arte, potesse andare nelle scuole a fare quella. Io, esatto. Io ho una scuola di recitazione, anni fa andavo nelle scuole, poi vabbè mi sono messo a fare il regista, avevo meno tempo. Adesso non faccio più questo lavoro, ho una scuola di recitazione e ho... Eh, vedo che ta vengono tantissimi ragazzi, molti genitori, addirittura mi chiamano i genitori per dire mio figlio ha 18 anni, 17 anni, 16 anni, 15 anni, fa fatica, ehm, fa fatica a socializzare perché sta tanto tempo davanti al telefonino e fa solo quello, eh, eh, oppure eh, non riesce, studia tanto, poi quando viene interrogato non rende perché non è abituato a magari a, ad esprimersi in un certo modo. E devo dire che negli anni oh, tantissimi ragazzi ho aiutato con la scuola, col, col teatro. C'è um, ancora persone che adesso ormai sono adulte, perché ormai ho quasi 60 anni, quindi ho cominciato a 23, e, e che mi, ancora mi ringraziano adesso e mi dicono che per me è una grande soddisfazione. Eh? Penso che sia uguale per tutti noi no? quando riesci ad aiutare qualcuno, soprattutto se giovane. E il teatro aiuta molto, sì, aiuta molto anche perché attraverso i, anche i testi che studi i personaggi riesci a rivedere te stesso, riesci a esprimerti, non c'è giudizio nel teatro. E poi una cosa bella è imparare a lavorare insieme, questo è importantissimo. E, sì, quindi io sono d'accordo con il dottor Fabbri, bisognerebbe insegnarlo nelle scuole. Non, non lo dico è per, per, per, per me perché io non, ormai non ci andrei neanche più a insegnare, però sì, farebbe molto bene, ragazzi. Sì. So che hai preparato delle domande, tu specifiche però per il dottor Fabri, vero Ale? io ho preparato una domanda, cioè ne ho preparate alcune, vediamo dove arriviamo. Intanto le volevo fare la prima domanda, che, quale tecnica usa per preparare o per consegnare un discorso efficace, che possa essere efficace, ovviamente eh, parliamo di centri estetici nel caso suo, ma... Eh, il più, più, che, più, più che tecnica ahimè non sono così, così bravo ecco. <ride> chi ha potuto fare situazione sa respirare sa parlare una cosa che io invidio invidio molto perché spesso vado di gola e poi la sera la fai e diciamo che ho sempre cercato nel mio piccolo di imparare da tutto e da tutti eh, dagli attori dalla televisione, da quello che trovi leggendo ehm, la cosa che reputo importante è innanzitutto qual è il pubblico, cioè una, una telecamera, le volte che ho dovuto affrontare una telecamera, la telecamera per me è, è molto difficile perché non è il mio mestiere, non sono abituato, è diverso vedere un interlocutore o un pubblico, eh, quindi sono abituato a parlare di fronte a 10, 100 persone, 200 persone, sì, ma la telecamera mi mette sempre un po' in imbarazzo e quindi se ho una telecamera da affrontare, consentitemi il termine, mi, mi alleno, mi, mi scrivo un canovaccio e, e, e cerco di perfezionarmi in quello, mentre invece se devo parlare di fronte al pubblico, mh, negli anni innanzitutto c'è una cosa che mi diverte, ah, questo per me è, è fondamentale, Cioè, mh, deve piacerti, Fate conto che il mio sogno da ragazzo era quello di stare dentro un laboratorio da solo, dentro una biblioteca, senza vedere nessuno. Ecco, poi mi sono trovato invece a fare il mestiere più, più in mezzo alle persone di questa terra e apprezzando le persone cercando sempre di imparare da tutto e da tutti. E quindi non ho una tecnica, ecco. nel mio piccolo cerco di stare attento alla mia S molto bolognese perché ho avuto il piacere che con i miei genitori, con i miei nonni si parlava in dialetto eh, cosa che purtroppo si sta perdendo e quindi da, da, da, da, da, gener da generazione bolognese hai una S molto importante che cerchi di mitigare per darti un po' un tono quando sei <ride> io che non in particolare ma se sei stanco poi scivola fuori questa S molto importante e diventa un po', un po pesante ma a parte le battute ecco non una, una tecnica cerco di stare attento alle ripetizioni eh, cerco di usare il corpo in un certo modo anziché la voce eh, cerco soprattutto mh, se parliamo di scuola mh, che era la cosa più difficile che mi è sempre piaciuta, di far brillare gli occhi cioè, lo vedi quando un concetto è chiaro, quando una ragazza ha capito un concetto Ecco, per me l'insegnamento è una cosa forse per i misteri più difficili che esistano se vuoi veramente dare qualcosa agli altri che vieni la sera che sei distrutto, che non hai più e forse dall'altra parte non si capisce neanche poco bene quello che hai dato Però ecco, ecco l'insegnamento, se è veramente insegnamento, è dare agli altri quel poco quel tanto che sai, non lo so, però è, è, è darlo agli altri, ecco sennò no diventa Bello. un monologo un blocchio, una cosa che non è insegnare quello che secondo me adesso manca molto, ecco, voi parlate di comunicazione, gli insegnanti, senza voler essere antipatico, vedo che anche gli insegnanti dovrebbero fare scuola di teatro e allenarsi. Non è che perché sei lì sei arrivato. Da lì parti e ti alleni ancora di più per essere tutti i giorni migliori. E, e i ragazzi ne avrebbero un grande beneficio. Sì, è vero. Guarda, lei ha toccato due punti che io dico sempre quando sono proprio spieghi. La mm -hmm. prima cosa è divertirsi, è vero? Cioè, quando parli in pubblico non devi andare con l'ansia, ma devi, devi percepire questa cosa come una grande occasione e pensare più al pubblico che a te stesso. Cioè, tu passi della conoscenza, qualcosa che tu sai, qualcosa che ci può essere anche un confronto, che è la stessa cosa poi dell'insegnamento, tutto sommato. Un'altra cosa bellissima che, che ha detto è lei parlava del de che parlava in dialetto a casa. Bene. Io quando facevi i provini agli eh, attori e li trovavo in difficoltà, perché magari erano un po' emozionati, dicevo: pensa alla battuta nel tuo dialetto, anzi, dimmela nel tuo dialetto. Di solito il dialetto è molto più espressivo, che siamo più espressivi quando parliamo in dialetto, siamo più, come dire, più ruspanti, più veri. L'ha detto anche Luisa Ranieri, tra l'altro, in un'intervista, no? E questa l'attrice italiana e quindi è vero il dialetto a volte pensare le battute lei diceva che lei pensa le battute in napoletano che è la, la sua lingua il suo dialetto e poi le, le dice in italiano e questo porta ad essere più espressivi quindi è vero non sottovalutiamo questo aspe aspetto e, e, e quindi sì sono cose che dico spiego spesso a, nei miei corsi di public speaking e Parlo, pensare, pensare in questo modo, un'occasione, non, un, non una prova, né un, quindi niente trance da prestazione, ma un'occasione per, per passare qualcosa agli altri. Se poi, nel, come nel, nel suo caso, eh, quando lavori appunto con persone giovani riesci a passare qualcosa, avere un riscontro, è una grandissima soddisfazione. Eh, capisco perfettamente. Bello, molto bello. Sì. Eh, è anche molto utile, soprattutto. E... Sì, è vero. Trasferire, trasferire qualcosa agli altri eh, a parte che lo facciamo già inconsciamente dalla mattina da quando noi ci alziamo trasferiamo o la nostra positività o negatività o comunque qualunque cosa sia la trasferiamo sia ai nostri cari ma sia anche ai nostri clienti infatti eh, dottore c'era un'altra domanda che come incoraggia i membri del suo team perché lei ha un team abbastanza importante credo eh, per migliorare le abilità di comunicazione a parlare anche loro con, con i clienti che oggi credo a distanza di 40 anni no eh, chiudo a distanza di 40 anni siano anche un po cambiati no Nel, nei modi di fare nei, nei modi di pensare eh, io userei le punizioni corporali ma dicono che non si possono <ride> non si possa e quindi no, no non questo so. no a parte le, le battute io ho la fortuna di avere dei ragazzi mh, io cerco sempre un rapporto personale, poi sbaglierò o non lo so, però secondo me nel lavoro eh, si può, se, se, se c'è un rapporto personale, se ci si diverte. Ecco, io quando non avevo un euro in tasca ho fatto delle fiere dove ero riuscito a stento a pagare la fiera la sera prima, eh, però quando si andava in fiera ci si divertiva come dei matti e, e il pubblico lo sentiva e veniva a comprare. Ho fatto delle fiere quando con una tensione terribile, con stand mega galattico, eccetera. Dove le persone non facevano neanche un primo passo. Quindi l'energia ah. di cui purtroppo si sparla, l'energia esiste, è misurabile, ognuno di noi può dare o ricevere energia e, e questa si sente. Quindi ai miei ragazzi dico di registrarsi, dico di cantare in macchina. Eh, dico di, di sentire la propria voce, di allenarti. Ecco quello che secondo me manca oggi è che tutti vogliono essere bravi dopo due secondi e se non sei bravi molle il colpo. Eh, L'allenamento è fondamentale, ti devi allenare a fare qualsiasi cosa, in 30 secondi devi assumere un concetto, soprattutto se parliamo di un concetto commerciale, soprattutto se vai a suonare un campanello, eh, suonare un campanello, quindi proprio un modello baluca, andare dentro a un negozio, se che non ti conosco così, devi essere capace, certo. di prendere 30, 40, 50 sportellate e poi affinare una tecnica, ecco, lì tecnica, forse la parola torna utile, per cercare di farti ascoltare un attimo, di lasciare un, un segno, anche un segnale. Eh, quello che manca è l'allenamento. Io quello che vedo che, soprattutto nei ragazzi giovani, è questa cioè non c'è il pulsante eh, con le persone non esiste il pulsante un po' come fare la corte a una ragazza eh, finché sei giovane cerchi la ragazza che ti dice di sì e poi quando metti su un po' di esperienza e cerchi la persona di fianco a te cerchi la ragazza che ti dice di no ecco, è, è, è, è esperienza è allenamento in tutto e, e questo vedo che si fa un po' fatica io sono molto fortunato e ho dei ragazzi che, ripeto, ci registriamo, ci facciamo le scenette, io faccio l'estetista, mi consente il termine, rompiscatole e loro debbono propormi un qualche cosa, quindi cerchiamo di divertirci eh, e di fare in modo tale di, come allenamento, di per esempio in palestra ti puoi far male, far tutto quello che vuoi. quando poi sei eh, sul palco, quando sei nella vita reale, devi cercare di farti meno male possibile. Ecco. Eh, allenarsi e imparare, ecco, secondo me quello che noi cerchiamo di fare è quello. Bene. Io, io aggiungo solo una piccola cosa, i miei allievi della scuola di recitazione dicono, noi eh, a teatro quando ti prepara uno spettacolo fai le prove, si chiamano prove, non si chiamano sicure, quindi devi abituarti, proprio non puoi pretendere, come diceva lei dottore, di arrivare al risultato in un attimo. Anche perché il teatro è fatto di parola, la parola ha bisogno di tempo, quindi devi anche allenarti, sbagliare, tornare indietro, prendere un'altra strada e, e quindi provare e poi arrivi al risultato. Poi la cosa incredibile è che più provi e più poi quando è il momento di andare in scena tutto il lavoro che hai fatto comunque te lo ritrovi, il galla. Quindi sì, sì, sì, è esattamente la stessa cosa. Abbiamo tante cose in comune, magari noi si lavori in, in, amb in ambienti diversi terza domanda. Ma io infatti mi collego a quello che hai detto tu, cioè noi facciamo due lavori completamente opposti, ma nel complesso si sì, uniscono tutti in un imbuto, parliamo tutti, ma eh. il dottor Fabio parla, parla anche lui, parla eh. ad un pubblico, parla delle persone che comunque hanno bisogno di capire dove andare di capire cosa fare, lo fa il parrucchiere lo fa l'estetista lo fa anche la signora Cannestaro che ha detto poco fa, riferendosi, riferendosi al dialetto noi in siciliano abbiamo una parola che identifica tutto, sapete qual è <ride> detto ciò, diciamo <ride> siamo su questa cosa, però è molto bello, è vero, ha ragione anche lei e poi qualche volta magari se ci sente eh, se, o se vuole entrare adesso in live la facciamo entrare, lei è una veramente un'estetista che laddove lei opera è veramente, veramente una persona eh, oltre e eh, ha delle è qualità... Vulcano, è, un è, vulcano, sì, è un vulcano, è un vulcano. Beh, le donne siciliane, con tutto rispetto per tutte le donne d'Italia ovviamente. Ma comunque detto ciò, sì, un'altra domanda, che questa è quella a cui io tengo un po' di più, che è l'ultima, ma ci tengo veramente... E qui Beppe, magari poi dopo tu dirai la tua perché so che tu hai esperienza su questa cosa, io l'ho preparata un po' e eh, fatta ad hoc per voi due. Quali, so, quali sono i consigli per gestire l'ansia da prestazione durante una prestazione al pubblico? Quindi quando un estetista, eh, ad esempio, come nel caso possiamo dire mia moglie che ha acquistato il laser, è la prima volta e c'è ansia. Ecco. Lei cosa consiglia? L'ansia l'abbiamo accennato anche prima. Io se posso l'ansia o la paura, eh, chiamiamola in, in tanti modi, eh, l'ho vissuta sempre, eh, mi, mi ha anche cercato di farmi degli sgambetti poco simpatici quando chiedi tanto troppo al tuo corpo, al tuo cervello. Eh, credo che l'ansia sia fondamentale se non hai paura, non trovi il coraggio per vincere quella paura. Quindi certo. eh, demonizzare le ansie, mh, si parla se noi bambini poverini l'interrogazione no. Cioè mh, bisogna assolutamente aver paura. Se io non ho paura di parlare con voi, eh, non ho rispetto per voi, non sono concentrato in quello che sto facendo. Ok? Quindi mh, adesso ci sono quelle trasmissioni televisive per cui basta che hai una telecamera di fronte e sei diventato un, un, un genio, un attore, c'è cioè, gente che studia 20 anni, 30 anni come professionista qui presente e, e perché ti mettono di fronte una telecamera, ecco, il telefonino purtroppo è diventata la nostra telecamera. Tutti pensiamo di essere interessanti. Per essere interessanti devi anche saper comunicare, quindi l'ansia... Secondo me è fondamentale l'ansia di pagare la rata della banca, l'ansia di, eh, di non sapere l'interrogazione, di non essere pronto per l'interrogazione, di non essere preparato per il lavoro. Questo determina l'allenamento. Se posso, se non vi annoio troppo, no, no, quando ero all'università il mio momento migliore era quando mi svegliavo la mattina dell'esame, alle due di notte, alle due e mezza di notte, al buio, passavano tutti i libri, vedevano tutte le pagine sfogliare, ci, ci mettevo circa due o tre ore nel buio della notte con la mente che andava, a quel punto dicevo, ok Alberto, hai fatto il tuo dovere, punto. Mi ero addormentato per un'ora e andavo tranquillo all'esame, con dell'ansia e con della paura, poteva andare bene, poteva andare male Questo secondo me ci deve essere, eh, da ragazzo ebbe un'insegnante fantastica eh, di filosofia e in terza liceo ci fece fare una recita eh, sulla stregoneria e chiamarono una ragazza del Dams, che il nostro amico sicuramente conosce, della scuola di teatro qui a Bologna, che ci insegnò un minimo, sta sul palco, come parlava. Con... E io mi ricordo dovevo fare il prete buono. Per... E però eh, era troppo lunga la rete, quindi mi tagliarono la parte purtroppo e mi fecero fare una singola battuta di cinque righe devo fare il contadino quindi dal prete buono al contadino, contadino. Eh, mi ha cambiato la vita quella battuta a parte il fatto che ero terrorizzato avevo una paura del diavolo eh, però quella battuta mi ha cambiato veramente la vita, stare su quel palco con quelle luci, quei profumi, quelle immagini, mi è servito molto, ecco, quindi per me la paura, l'ansia ci deve essere in tutte le sue forme, l'importante è che diventi, non diventi panico, esatto. quello è invece una parola brutta, eh, è un salto cattivo e, e se può e se succede in questo critico, se posso permettermi da, da, da, da incompetenti, tanti psicologi o psichiatri che iniziano a bombardare, cioè si sta eccedendo negli ansiolitici, si sta eccedendo, sarebbe meglio parlare, parlare con un amico, parlare con chi ha il piacere e ha voglia di ascoltarci. Ecco. Quindi l'ansia la, la, e la paura vanno benissimo, devono essere coraggiosi. Se diventa troppo, allora ecco, lì dobbiamo stare un attimo attenti quando scattano certi campanelli dall'arme, ma l'ansia ci deve essere, perché solo con la... se invece non siamo ansiosi diventiamo secondo me superbi, diventiamo un pochino troppo sicuri o strafottenti. E questo lo vedo un po', diciamo, senza offendere nessuno, nelle nuove generazioni che eh, passano da, dal silenzio a, a, allo sbraitare. Ecco, in mezzo c'è imparare. C'è rispettare gli altri, ascoltare gli altri. Tutti parlano, tutti pensano essere interessanti, nessuno ascolta più gli altri. Quindi viva l'ansia perché eh, è positiva se gestita nel giusto modo, secondo me. Sì, sì, la penso anch'io così. Eh, I miei attori dicono sempre, se vai in scena, non hai un po' di paura, un po' di ansia, non rendi abbastanza. L'importante è saper convivere con questa cosa, come diceva lei dottore, accettarla, accettarla così com'è e se riesci ad accettarla e eh, convivere con questa un po' di ansia, di paura che, che tutti abbiamo no? quando parli, quando ti, quando ti aspetta una prova per te è importante, ehm, se impari ad accettarla, a considerarla una delle cose che fa parte dell'animo umano, riesci a trasformarla in energie, in energia. Una cosa che mi succedeva spesso a teatro, vedevo quando gli attori erano, io apposta, poco prima de, dello spettacolo, soprattutto la prima, cambiavo ad ognuno qualcosa, perché non volevo che fossero troppo sicuri, una cosa piccola, non facevo per cattiveria, ma questa cosa qua metteva loro allora quel po' di ansia che li rendeva cre credibili, Umani? <ride> Cambiamo poco, intendiamoci. Un, parliamo di professionisti, cioè rischiavi, rischiava lo stipendio, loro rischiavano lo stipendio, Quindi, però qualcosina andavo a mettere qualcosa di nuovo da, da fare perché questo li, cre li creava quel po' di ansia, quel minimo che li rendeva credibili e umani. Quindi sì, è vero, ci, de ci deve essere assolutamente. E, mh, se invece non hai, ti passa completamente la paura, non hai più ansia, devi, è lì che devi domandarti come mai, perché... Agli attori dico sempre quando va in scena, ma anche i grandi attori, io ho lavorato con attori, voglio dire, insomma, uno dei più grandi è stato Mario Scaccia, insomma uno dei più grandi attori della storia del teatro italiano, e lui mi diceva sempre quando mi accorgerò, quando andrò in scena una sera, non avrò un po' di ansia, un po' di paura, allora a quel punto cambierò lavoro, perché non ha, non ha più senso. È vero che poi se si passa nel panico la re diventa una cosa insomma quindi poi non sentono più niente i discorsi ma andiamo in un altro campo sì è, è vero bisogna anche sapere accettare questa cosa ed è anche vero quello che ha detto lei se una volta che tu hai fatto il tuo dovere il senso del dovere ormai è un, anche dovere è una parola un po che è un po in disuso ti sei preparato hai fatto quello che dovevi fare quindi se a posto con te stesso con la tua coscienza l'hai fatto bene vai e poi le cose andranno come devono andare. Non possiamo controllare tutto. L'importante è hai fatto quello che dovevi fare? Ti sei preparato per tempo? L'hai fatto bene? A quel punto lì è la coscienza a posto. Poi sappiamo tutti che a volte la fortuna o la sfortuna se possono può capitare, no? Eh. Però sì, sono d'accordo totalmente. Ed è esattamente lo stesso metodo che si usa in teatro o anche adesso quando insegno il public speaking spiego esattamente questa cosa, insomma. Infatti, volevo un po' ampliare il discorso per poi chiudere, perché ovviamente stiamo, stiamo andando un po' oltre il dottor Fabbri ai suoi impegni, e che si è perso oltre al disuso di alcune parole del dovere dei verbi, i nostri, la nostra lingua ci insegna che prima c'è il verbo essere e dopo il verbo avere e da lì nascono i problemi perché se ci fate caso io lo dico da una vita se io non sono non posso avere e invece oggi ragazzi no io prima voglio avere o come parlo anche ogni tanto con qualche manager che mi dice no no io prima voglio avere questo e poi ma non puoi avere un risultato se non hai cioè, se non sei scusami, se non sei preparato a, a questo, però detto ciò, comunque io volevo ringraziare il dottor Fabbri perché sono passati 30 minuti super veloci, è eh, grazie a voi, grazie a voi. Mh, spero perché di magari una una volta vorrà. Eh, Anch'io spero di incontrarla di persona. Volentieri volentieri quando volete, mi ha fatto piacere conoscervi innanzitutto, anche se ovviamente, conoscevo già. Il 50% del, del team. <ride> eh, però ecco, vi faccio, se posso permettermi, i complimenti perché è, è, un, è un modo diverso di, di gestire un mezzo moderno con invece dei contenuti estremamente alti e se posso permettermi i miei complimenti perché sono quelle cose che fanno bene a tutto e a tutti. Grazie, Grazie dottore, Grazie. è stato gentilissimo veramente, ma lei sa che noi siamo qui, non abbiamo nessuno sopra la nostra testa, siamo noi e vogliamo creare dei contenuti utili e come diceva Beppe, se possiamo aiutare un essere umano a diventare, non dico migliore, ma ad avere un approccio diverso, a saper dialogare anche con la propria moglie oppure con il propri figli, benvenga, noi infatti stiamo creando piano piano delle classi, faremo delle piccole classi dove lì inizieremo, ma soprattutto, Beppe non io, io sono no, no, insieme, no? Soprattutto, si lavora insieme, sempre insieme, però tu sei il maestro ed è giusto, come ha detto il dottor Fabri prima, bisogna dare ad ognuno la sua posizione, quindi tu sei il maestro e insegni questo ognuno è maestro in qualcosa figurati assolutamente la tua esperienza però... di vita è importantissima quindi a me è fatto devo ringraziarti ma mi hai fatto conoscere Otto Fabri una persona quella quale mi è piaciuta, io non, non la conoscevo, quella con quale mi è piaciuta molto parlare. E mi riprometto di incontrarla di persona, visto che non abitiamo molto lontano. Lei è a Bologna, io a Cremona, e magari qualcuno più lontano io a Alessandro, magari una volta che viene in Italia eh, ci vediamo tutte e tre. Ma sarebbe, io sarebbe un piacere, un portellone sì, bolognese. Cioè ah, sempre, che meraviglia! Sì, poi, sì. Magari facciamo qualcosa di utile per, per i miei ragazzi, e in primis per me, perché <ride> mettersi alla prova, allenarsi è una cosa che mi. Una collaborazione potrebbe essere anche un'ottima un idea, che magari poi la possiamo buttare giù, ma soprattutto, ripeto, dopo il Covid, io personalmente incontro eh, e ne incontro di colleghi anche sul, su Zoom, perché mi occupo d'altro, eh, dove vedo che proprio c'è un pessimismo che nasce dal fatto che comunque non si vede un, non si ha un punto di riferimento non si, ha, non si sa qual è la timeline come dico, la, la strada qual è il, per, faro. il faro per arrivare lì quindi il sogno non esiste più c'è solo non ce la faccio più invece non è così perché anche questo è un secondo me un problema superabile anzi è un'opportunità è un'opportunità bella e buona lasciamo non il dottore in cose. cose. <ride> Ma in video io vi aspetto, io vi aspetto. Dottore, io la saluto cambiarti e cambiarti. Ehm, spero che il prossimo mese, se lei ha tempo, la, magari la rintervistiamo eh, su altri argomenti. Soprattutto voglio ricordare che l'azienda del dottor Fabri è un'azienda meravigliosa e lavora in totale, buono. si può dire, naturalità. Troppo buono, troppo, buono, troppo eh, buono. No, no, è la verità. Io li uso, io uso i prodotti, li uso eh, non da ora ma da qualche anno. E... Vi ringrazio se avete piacere, per me sarebbe un, un onore, un piacere di, di essere i vostri ospiti. Allora ci grazie rivediamo. Dottore, grazie, grazie dottore, dottore. buonasera. A presto, a presto, a a tutti. saluto. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. E allora... Bellissima chiacchierata, grazie. Bellissima chiacchierata, bella veramente. E... Hai ragione, sul dottor Fabri non lo conoscevo, una persona che vale la pena, con la quale vale la pena parlare, che vale la pena... Ti ringrazio molto. Ma ah, figurati, tu sai che io se ti dico qualcosa, che c'è una persona che conosco oh, sì. che so, è una persona di valore, una persona che può portare valore. Adesso noi salutiamo gli amici di eh, Facebook, siamo su TikTok, ti ho invitato due volte, non fare il boomer come dico. Come devo sì. fare? Eh, non so come devo eh, non, mi, non mi appare nulla qua. Intanto interrompo la trasmissione, saluta tutti eh, ah, sì, i, va bene, i, i Facebook. Vado, vado a fare un corso di TikTok, vado a fare. Sì, Buonasera sì. a tutti. Ciao, Ciao, ciao. ciao è eh...